Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe che, eccolo qui, ci ha superati in questo momento, anche perché lui va velocemente alla ricerca dell'ombra, qui fa caldo. In questa piccola, brevissima pillola di formazione off-road da fuoristrada parleremo di lamentele, accuse, proteste. Sono cose da evitare, perché considerando l'elevata caratura dell'essere umano, le grandi possibilità che è l'essere umano nel momento in cui noi andiamo a fare delle accuse, del lamentele, ci lamentiamo, no? ci lagniamo, andiamo a ridurre al minimo il nostro potenziale, cioè com'è possibile che una macchina come quella dell'essere umano, diciamo una macchina per modo di dire perché non vorrei neanche sminuire l'essere umano a livello di macchina, ma nel momento in cui Andiamo a fare queste cose che sono piccolezze, le lamentele, le accuse, le recriminazioni. Andiamo a ridurre in maniera drastica il nostro potenziale. Il nostro potenziale, il potenziale di ognuno di noi, è lo stesso potenziale che aveva Leonardo da Vinci, madre Teresa e tutti gli altri grandi personaggi della storia. Erano esseri umani che avevano imparato ad usare bene le proprie potenzialità. Nel momento in cui noi ci abbassiamo alle recriminazioni, accuse, lamentele, eccetera, eccetera, tutte queste cose che vanno non altri che a eh, scalfire la forza dell'essere umano, noi proprio veramente ci abbassiamo di molto quando invece dovremmo elevarci, dovremmo edificare, fortificarci noi stessi attraverso l'edificazione, attraverso la magnificazione di anche di piccole cose anche di piccole cose una cortesia ricevuta quella potrebbe essere una buona magnificazione della persona che ce l'ha fatta questa cortesia eh, invece di dire eh, vabbè pare chissà che ha fatto no quando vedi una persona che fa qualcosa di buono elogiala vai a stimolare in questo modo eh, il suo modo eh, di fare e lo spingi o la spingi a ripetersi in questo atteggiamento te lo ripeto lamentele, recriminazioni, accuse, dimenticale, dimenticale per sempre perché vai a sminuire l'essere umano che è qualcosa che ha un valore inestimabile, ti rendi conto? Inestimabile. Io mi auguro di averti portato qualcosa di positivo anche oggi. Sono piccole cose semplici che però per me sono state molto utili e magari ritengo potrebbero essere utili anche a te. Potrebbero, se non lo sono pazienza, se lo sono, sono gratificato di questo. Io continuo la passeggiata con il fedele amico a quattro zappe e ti saluto con un abbraccio, ciao!